la divina presenza di dio onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime qui presenti che con tanto amore si stanno affidando a te arcangelo michele e con amore ti chiedo di tagliare tutte le corde di paura di rabbia di gelosia di dolore di sofferenza tutto ciò che ho posto alla luce all'amore più puro tra me e tutte le persone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 Arcangelo Michele ti chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni con amore ti chiedo di purificare l'energia del luogo in cui ci troviamo e di allontanare tutto ciò che ho posto alla luce e all'amore e con amore ti chiedo di creare uno scudo di protezione dentro di noi e intorno a noi e nel luogo in cui ci troviamo affinché possa entrare solo l'amore la luce la guarigione liberaci dall'ego liberaci dal giudizio liberaci dalla paura del prossimo liberaci da tutto ciò che ci sta impedendo di essere nel nostro pieno potere liberaci da tutto ciò che ci sta impedendo di essere radicati alla terra aiuta aiutaci a radicare la nostra energia fino al centro della madre terra ora l'energia del nostro sé superiore e l'energia dell'arcangelo michele partono da dal dodicesimo chakra e purificano questo centro, un centro di connessione con Dio, con la sorgente, con l'amore più grande, la nostra più sacra e elevata espressione dell'anima. Diamoci il permesso di integrare la nostra energia vitale nel nostro vero sé, nel nostro corpo, nelle nostre cellule. Ora l'energia del sé superiore discende nell'undicesimo chakra purificandolo, liberandolo, arriva fino al decimo, al nono, all'ottavo, fino ad arrivare al settimo chakra, il chakra della corona, il chakra di connessione tra la nostra parte umana e la nostra parte divina. Esso viene purificato, liberato da tutte le immagini distorte della realtà, da tutto ciò che ci sta impedendo di sentire la guida divina, da tutto ciò che ci sta impedendo di essere canalizzatori e catalizzatori di nuove frequenze di luce. Ora questo centro è purificato, diamo il permesso attraverso l'Arcangelo Michele di integrare l'energia del nostro sé superiore, l'energia vitale più elevata dentro di noi, nel nostro corpo fisico. Diamoci il permesso di integrare questa energia fino ad arrivare al sesto chakra, il terzo occhio, il chakra della visione chiara di ciò che siamo veramente di ciò che ci serve veramente, diamoci il permesso di vedere, di riconoscere la verità. Tutto ciò che è opposto all'amore viene cancellato, il nostro passato viene cancellato, viene guarito e viene liberato. Ora possiamo vedere la verità, ora possiamo integrare le nuove frequenze di luce. Inspirate ed espirate. Ora l'energia del nostro sé superiore, dell'Arcangelo Michele, arriva fino al chakra della gola, il centro della comunicazione chiara, il centro che ci consente di dire sempre la verità, di liberarci dal giudizio di noi stessi e degli altri. Questo centro ci consente di esprimere di esprimere il nostro sentire attraverso le parole, attraverso la verbalizzazione. Liberiamo questo centro da tutto ciò che ci ha impedito fino ad oggi di parlare chiaramente. Inspirate ed espirate. Ora l'energia del sé superiore dell'Arcangelo Michele arriva fino al chakra del cuore, il centro della connessione divina il centro della chiaro senzienza diamoci il permesso di sentire questo dono divino delle nuove frequenze dentro il nostro cuore noi apparteniamo ad esse esse appartengono a noi noi siamo la nuova energia noi siamo qui per portare verità, saggezza e integrità, noi siamo qui per guarire noi stessi, noi siamo qui per facilitare la guarigione negli altri, diamoci il permesso di perdonare noi stessi e gli altri e di aprire il nostro sacro cuore a ricevere la nuova energia, a ricevere questo nuovo dono di guarigione, inspiriamo ed espiriamo. Ora l'energia del sé superiore dell'arcangelo Michele e le nuove frequenze si stanno integrando nelle nostre cellule e scendono sempre più giù fino ad arrivare al plesso solare, il centro che si trova sopra il nostro ombelico, il terzo chakra, il centro del nostro pieno potere. Diamoci il permesso di recuperare tutta la nostra energia legata a tutto ciò che ci sta impedendo di essere nel nostro pieno potere e diamoci il permesso di riportarla nel posto più giusto in noi stessi, inspiriamo ed espiriamo, diamo il permesso a Dio, all'arcangelo Michele, alle nuove frequenze di tagliare le corde tra noi e tutto ciò che ci sta impedendo di, di essere in forza di essere nel coraggio, nella determinazione, di essere centrati, equilibrati e radicati. Diamo il permesso all'Arcangelo Michele di liberarci da questi nodi, da queste corde che ci prosciugano l'energia, eliminando così tutte le energie non nostre e lasciandole andare nel posto più giusto alle quali appartengono veramente, affinché Dio e l'Arcangelo Michele possano provvedere. Inspirate ed espirate. esse vengono trasmutate in luce e in amore e ora siamo pronti per integrare sempre di più sempre più profondamente le nuove frequenze l'energia del nostro sé superiore l'energia dell'arcangelo Michele scende sempre più giù fino ad arrivare al secondo chakra il chakra della sessualità il chakra della creatività diamoci il permesso di sbloccare questo centro liberiamoci dai sensi di colpa facciamo in modo che questa guarigione possa riequilibrare questo centro in quanto la nostra energia sessuale è una delle più potenti nell'universo deve essere portata all'equilibrio deve essere dosata e deve essere utilizzata in unione, in comunione di intenti col chakra del cuore, affinché possiamo vivere la nostra sessualità in nome dell'amore, lasciando andare l'ego e tutto ciò che è passato e tutto ciò che ha causato sofferenza alla nostra sessualità mettiamo tutto nelle mani di Dio, dell'Arcangelo Michele e di tutti gli angeli e di tutte le frequenze di luce che in comunione ed intenti con l'Arcangelo Michele stanno portando equilibrio a questo centro ci stanno guarendo in tutti i livelli inspirate ed espirate ora attraverso questa connessione, questa integrazione di nuovi codici di luce possiamo esprimere la nostra creatività, possiamo usarla seguendo l'anima, possiamo esprimere chi noi siamo veramente, ispirate ed espirate. Ora, l'energia del nostro sé superiore, dell'Arcangelo Michele e delle nuove frequenze di luce scende sempre più giù fino ad arrivare al primo chakra, il chakra della base, il chakra che ci consente di radicare la nostra energia, il centro che ci consente di manifestare i nostri sogni in, in realtà, nel senso che possiamo diventare creatori consapevoli la nostra realtà questo sempre in allineamento all'amore trascendendo l'ego permettendo a Dio, alle nuove frequenze all'Arcangelo Michele di aiutarci nelle nostre manifestazioni affinché queste possano essere in comunione di intenti in nome dell'amore accompagnate da intenzioni pure di amore ricordatevi sempre anime infinite che voi siete creatori consapevoli che ne siate coscienti o incoscienti. È importante creare consapevolmente la vostra realtà e se voi con umiltà userete il potere di Dio per manifestare la realtà che volete in nome dell'amore, io sarò lì ad accompagnare ogni vostra creazione se mi darete il permesso di agire interagire con voi. Inspirate ed espirate. Ora l'energia dell'arcangelo michele se gli date il permesso continua a scendere sempre più giù attraversando le vostre gambe le vostre ginocchia e tutto, tutto ciò che è cellule nel vostro corpo tutto il vostro corpo sta guarendo si sta riequilibrando sta ricevendo le nuove informazioni dei nuovi codici di luce delle nuove frequenze Date il permesso di discendere, di scendere sempre più giù attraverso i vostri polpacci, le caviglie, i piedi, scendono sempre più giù radicando la vostra energia fino al centro della madre terra, incontrando il cuore della madre terra vi è una comunione di intenti, un'unione, un'integrazione tra l'energia superiore e l'energia del centro della madre terra vi è una fusione sacra, un'unione sacra tra energia maschile e femminile in pieno equilibrio ora voi siete un tutt'uno con l'energia cosmica del sé superiore, del creatore, dell'arcangelo Michele della vostra anima pura e siete un tutt'uno col cuore della madre terra. Date il permesso ora alla madre terra di restituire il suo amore verso la luce del sé superiore e ora vi è un interscambio di luce e di amore dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso e questa energia si incontra in un centro sacro che è il vostro cuore il vostro cuore ora si espande oltre il vostro corpo fisico oltre i vostri corpi sottili si estende sempre di più sempre di più fino ad arrivare nell'intero universo negli infiniti universi fino ad arrivare alla sorgente di amore ora ispirate ed espirate datevi il permesso di ritornare ad uno stato di equilibrio ora voi siete radicate voi siete radicati siete centrati voi siete in grado di accedere a questo nuovo campo di luce e di guarigione rimanete in ascolto per qualche minuto ispirate ed espirate Mettete le mani verso l'alto, rimanete in ascolto e sentite la nuova energia fluire attraverso di voi. Ora siete pronti e siete pronte per questo nuovo livello di guarigione.